L'Eur, con le sue aree verdi e i suoi scorci moderni, è uno dei centri pulsanti della vita romana. E proprio qui abbiamo ristrutturato un attico per una giovane manager. Il nostro architetto ha esplorato in ogni modo la geometria e il colore. Grinta e decisione nel soggiorno, contende a pacchetto dalle tonalità contrastanti. Protagonista, al centro, il tavolo in vetro policleto della Reflex. In cucina l'isola centrale è accogliente e spaziosa, perfetta per chi ama condividere il sapore di ogni momento. Le luci sono ricamate per avvolgere e meravigliare. Linee nette e marcate definiscono direttrici e gerarchie spaziali. La zona notte ha tonalità morbide e delicate, con un parquet in rover e un'illuminazione diffusa. La creatività arricchisce il relax di magia. Nel bagno padronale, rivestimenti in micro mosaico e in legno di recupero. Nel secondo bagno, invece, abbiamo ripreso i forti contrasti cromatici del soggiorno, esaltandoli con la cromoterapia e i suoi colori eccentrici. Estetica, qualità, anima. Con il gruppo Castaldi, la casa diventa tua.